Sera, Maurizio Poli, un'altra puntata di Restart interessantissima. Una puntata che prelude poi alle repliche che partiranno di Restart. La, il format termina da questo punto di vista con le, gli ospiti. Poi in estate vi terremo compagnia sempre mercoledì, sempre alle 18.30 con tutti gli ospiti, gli imprenditori, le aziende che sono stati ospiti di Restart. Per poi rivederci questo autunno. Come al solito, non sono da solo. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i nostri telespettatori che ci stanno seguendo sia in streaming al sito www.weltv.eu sia in diretta canale 810 di Sky. Diamo il benvenuto alla nostra ospite in studio, dottoressa Giusy Biondelli, buonasera educatore e consulente finanziario. Buonasera Giusy. Buonasera. buonasera Giusy, e allora chi abbiamo come ospite questa abbiamo sera? Abbiamo il dottor Paolo Intermite, CEO e General Manager della società Blue Line Company SPA benvenuto benvenuto benvenuto sera buonasera e grazie dell'invito eh, io col dottor paolo posso, eh, posso darti del tuo paolo ci, eh, abitualmente prego prego Maurizio. senza nessuna mancata di rispetto a un manager così importante mi fai un profilo un attimino pa, di, certo, di dottor paolo vanta una pluriennale esperienza nel settore private equity cosa vuol dire private equity dopo ti dice tutto la giusi okay. In primaria istruzioni, istituzioni nazionali e internazionali. Ha investito circa 150 milioni e ritornando agli investitori più di 250 milioni. Quindi questo è un ruolo molto Quindi, importante, manager. Esatto. Complimenti. E questo aspetto Grazie. qui di reinvestire nel, nel territorio, di investire nelle imprese e ridare energia alle imprese è dato da questi manager. Vero Giussi? Private equity cosa vuol dire Giussi? Il private equity è quella finanza, quella parte della finanza che investe nelle aziende, equity sta per azionario, per la parte azionaria, quindi gli investimenti entrando a far parte del capitale sociale delle aziende, private perché avviene direttamente, quindi sono fondi che investono direttamente in aziende, solitamente avviene in aziende non quotate, quindi o comunque che devono essere accompagnate alla quotazione, in questo sta il private equity, quindi investimenti diretti, eh, di fondi all'interno delle nostre aziende e cosa investono questi fondi? I capitali, quindi i risparmi che riescono a raccogliere dai risparmiatori, possono essere private equity che investono solo a livello istituzionale oppure anche la parte retail, dipende dalla tipologia di private equity. Grazie, Giuseppe sempre per la prevenzione finanziaria. Dottor Paolo, è qui per la Blue Line Company, cosa fa questa Blue Line Company esattamente? Noi siamo i principali player sul mercato italiano del trading di salmone, siamo diciamo nell'intermezzo tra eh, il cliente che nel caso specifico è, sono le principali catene della, della GDO e gli produttori che possono essere direttamente gli allevatori di, di salmone nonché i, i cosiddetti affumicatori. Tra i nostri clienti possiamo nominare, come dicevo, le principali insegne del, del settore della GTO. Cioè, giusto per fare qualche nome, noi siamo il fornitore storico, perché per poter entrare nell'anagrafica di, di questi player non, non, è, non è banale, quindi possiamo nominare Selung, la la Coop, la Conad, la Bennett, la, la stessa Ali. Ci manca veramente qualche, qualche player per, per avere una copertura a 360 gradi su tutto il territorio nazionale. Al momento siamo un player però domestico perché visto il prodotto che trattiamo essendo un prodotto fresco lavorare anche su un tema di esportazione non, non è banale in termini, in termini organizzativi ma ci stiamo attrezzando. Non vi sento. Eh, penso che ci sia un maggior consumo di, di, di salmone, penso. Sì, sì, questo è corretto, Maurizio. Eh, storicamente il salmone, soprattutto quello affumicato, eh, era considerato un prodotto altamente stagionale, il cui consumo si... Ah. A, a Natale, a natale, a natale, a Natale. A Natale, correttissimo, correttissimo. C'è invece, stiamo osservando e lo sto osservando a partire da un anno, da quando ho assunto la carica di, di direttore generale barra amministratore delegato della Blue Line Company, un tema di destagionalizzazione, quindi un macro trend che ci consente di poter incrementare le vendite anche nel corso diciamo, di quei mesi che prima erano considerati, bastatevi il termine, un po' di stanca. E questo macro-trend si associa con un prodotto che è considerato, devo usare il termine perché fa bello il termine anglosassone, healthy food, soprattutto da parte delle nuove generazioni, ma parallelamente c'è anche un tema di rispetto dell'ambiente, dell cioè perché a differenza di, di altre diciamo, categorie proteiche, l'impatto e, e le emissioni uh, nell'ambiente circostante sono molto, sono molto ridotte, per cui noi abbiamo da un lato il prodotto che fa bene alla salute, dall'altro lato abbiamo un prodotto che, che impatta poco in termini proprio di produzione su, sull'ambiente. Allora, è un tema che un film rouge che si collega con le altre imprese che abbiamo avuto ospiti, il, te, il tema dell'SG, vero Giussi? Sì, il tema della sostenibilità. Sostenibilità, della sostenibilità dei prodotti, quindi un tema collegato anche a tutto il tema della sostenibilità ambientale e poi che si ricollega alla catena poi del, del, del food, vero Giusy? Quindi... Sì, infatti l'attenzione di non sfruttare troppo l'ambiente piuttosto che l'attenzione delle emissioni di CO2 nello svolgimento della propria attività, piuttosto che l'attenzione per l'ambiente nel fare, nel, nel, diciamo, nel, in quello che è la, la, la pesca del salmone è assolutamente importante perché determina, determina la sostenibilità del business, quindi senza andare a stressare troppo l'ambiente in cui siamo inseriti, il rispetto per l'ambiente, che è un tema ormai di attualità fondamentale importante, ma che lo sarà sempre di più proprio perché quelli che sono anche le linee guida europee nell'ambito del recovery plan sono linee guida che vanno in quella direzione quindi nella direzione della sostenibilità ambientale della sostenibilità in generale come progetto di business quindi dottor Paolo voi siete già instradati verso essere una big corp nel senso una Dice esattamente una. In realtà la B Corp non è sinonimo di benefit, ma è, diciamo i principi sottostanti alle, benefit, alle società benefit è, è appunto la sostenibilità e quindi avere i requisiti di sostenibilità del business. E diciamo che è un po' l'anticamera proprio di quelli che sono i filtri diciamo, o comunque l'analisi dei requisiti delle società ESG e questo è importante assolutamente. Avete questa tendenza di andare verso queste società Benefit come, come azienda, vero dottor Paolo? Perché ne avete le caratteristiche? Assolutamente, assolutamente Maurizio. Certo, certo, e ci stiamo anche attrezzando, i nostri investimenti sono sempre diretti verso questa, questa direzione. E oltre alla materia prima, cioè per noi è un filone nuovo che ci darà, secondo me, grosse soddisfazioni riguardo soprattutto il tema anche della sostenibilità di tutto, di tutto il packaging del, del prodotto. Cioè, riuscire a fare un, un pack ecosostenibile e biodegradabile cioè, è una strada dove i principali preghi, tra cui il sottoscritto, si, si stanno attrezzando e su cui stanno, stanno lavorando. Questa è una direzione molto importante, Su cui è cioè, una piattaforma di lavoro su cui ho attenzionato parecchio tutta la mia struttura. Anche perché, non rubando del mestiere, lo sa benissimo che gli investitori saranno invogliati, giusi, a investire in società SG. Sì, L'attenzione società... oggi del mondo della finanza è verso quel tipo di società, perché sono società che sono destinate a crescere, società ad essere destinate di fondi, cioè significa che verranno sostenute anche nell'ambito dell'economia, nell'ambito delle iniziative dei, dei vari soggetti istituzionali, stiamo parlando dei governi centrali, stiamo parlando appunto di recovery plan, quindi sono principi cardine, come dicevo prima, sono davvero i principi fondamentali sul quale fondare e sviluppare nel futuro la continuità del business d'azienda. Complimenti dottor Paolo, ma dove abbiamo visto prima il filmato, ringrazio la regia, gli allevamenti dove li avete voi esattamente di questi salmoni? Dove sono? Allora, il salmone a livello mondiale, sì, parlo soprattutto dell'allevamento, si concentra tra la, per quanto riguarda le Americhe, l'Alaska e il Cile. Però diciamo che eh, la casa del salmone è l'Europa, il Nord Europa, quindi dall'Islanda alla Scozia, alla, alla Norvegia all'Inghilterra. E lì noi abbiamo tra Norvegia, Islanda e Scozia, abbiamo i principali fornitori che sono, i nostri, che sono gli allevatori barra affumicatori. Quindi c'è tutta una catena del, del benessere del cibo che poi arriva sulla tavola del, del consumatore con una filiera controllata con dei produttori controllati, gli affumicatori che poi sono la conseguenza della conservazione. Adesso va di moda molto il salmone al naturale, perché nei bar, finger food, perché, perché i ristoranti fanno questo, lanciano, eccetera, eccetera. Il salmone lo troviamo un po' dappertutto e questo è un bene anche per quanto riguarda il consumatore, perché abbiamo sempre una catena controllata, vero dottore? Assolutamente, se posso aggiungere, noi siamo antibiotic free, never frozen, quindi il tema del non essere congelato risulta utile perché vengono mantenute al 100% tutte le qualità organolettiche della, della, del, del prodotto e tutto quindi viene trasportato la da La qualità è elevatissima, con... quindi stiamo parlando di qualità elevatissima. Veramente alta: perché questo permette anche a come siamo usi qui a dire restart, a una ripartenza anche di tutti i settori che sono stati chiusi dalla pandemia, e parlo di ristoranti in tutti i livelli, e sto parlando anche di bar, di, di spiagge dove si vengono fatti questi finger per gli aperitivi, catering. e quindi eh, catering, brava, brava il catering. La ripartenza totale utilizzando questi prodotti che sono di altissima qualità, controllati e una qualità eccelsa. Quindi la mano italiana c'è sempre da questo punto di vista perché l'impronta dell'impresa è eh, italiana dell'azienda, vero dottor Paolo? Assolutamente, 100% italiano, anche se suona un po' strano, un made in Italy sul salmone, eh, però ci difendiamo bene. Noi e qualche altro player siamo abbastanza bravi cioè nel garantire un'elevata qualità del prodotto associata anche ad un'elevata qualità del, del servizio. Cioè, Banalmente se posso spendere un minuto, cioè questo settore esiste perché è difficile fare una programmazione sul fresco a lungo termine. Noi e qualche altro player ci riusciamo e quindi la GDO è disposta a pagare un prezzo per questo servizio. Anche perché banalmente noi siamo tra i più bravi in Italia a fare sul fresco salmone affumicato l'A per B che vuol dire oggi ordine, domani consegna caspita un just in time incredibile anche perché è la... un prodotto che mi arriva comunque dal nord Europa quindi cioè, non è come dirlo non è come dirlo perché la, la GDO che non fa magazzino e, e, e vende just in time non è poco gli fate un servizio dal punto di vista anche di logistica non indifferente quindi c'è tutto oltre che la gestione dei prezzi della qualità e del, della gestione prospettica dell'andamento del prezzo perché è quello che lei fa perché ci sarà sicuramente questo aspetto è molto importante quello che fate voi per la GDO quindi vi distinguete sul mercato con queste diciamo best practice che non sono da poco io direi che corretto io direi che una domandina però è d'obbligo sull'andamento sull del bilancio e sarà stato appena chiuso. Come, come lo reputa quest'anno l'andamento del bilancio, dottore? Positivo, positivo perché essendo sbilanciato sulla GDO, eh, ahimè a causa della chiusura anche del, di tutto il mondo della ristorazione, la gente ha comprato solo della GDO, quindi i miei volumi sono aumentati e continuano ad aumentare. Questo è molto positivo anche nel primo semestre del, del 2021. Se posso dare qualche cifra, il bilancio 2000, 2020 si è chiuso con un più 6, qualcosa sul, sul 2019, mentre la semestrale, che, di cui sono già diciamo, a conoscenza di quello che è la prima linea del, del conto economico, ossia del fatturato, abbiamo fatto un più 20% rispetto all'identico periodo dell'anno precedente. È Io andato risparmio. veramente bene. So quindi è un buon capitano di questa nave lei perché ha preso in mano il timone, quindi come capitano di questa nave di Salmoni lei mi sta guidando nei mari, non dei sargassi, ma dal punto di vista eh, imprenditoriale molto bene. Fatturato? Ho tanti bravi, eh, noi abbiamo chiuso a 25 milioni nel 2020, eh, abbiamo tendenziali 30-32 sul 2021. Quindi complimenti per il salto quantico dal punto di vista su un prodotto così difficile anche da poter gestire, sia per la qualità, sia per i prezzi, sia per l'andamento certo. del mercato. Complimenti certo, dottore certo. per la gestione imprenditoriale. Giussi, ma essendo lui un manager che non segue solo queste imprese, ne segue altre, come un manager di, questo, di questa levatura può proteggere la sua persona? Che strumenti ci sono dal punto di vista finanziario? Per la protezione dei manager? Beh, innanzitutto direi che Blue Line dovrebbe proteggere i propri manager, visto e considerato che da quando appunto raccontava che è diventato direttore nonché amministratore unico, l'azienda ha avuto comunque degli andamentali positivi, cioè di crescita. E quindi, prima ancora di proteggere se stesso, sarebbe l'azienda che dovrebbe proteggersi dal rischio di perdita di un manager in questo caso. Eh, ovviamente poi dopo singolarmente ogni manager dovrebbe proteggersi ma nel senso proteggere la propria famiglia in realtà non tanto se stesso ma tutelare la propria famiglia da quelli che possono essere in primis il rischio dell'esercizio della professione quindi eh, il dottore intermite che in qualità di manager comunque di persona di esponente aziendale della blue line comunque è responsabile con il proprio patrimonio personale per il ruolo che svolge quindi se un manager deve pensare a proteggere la propria famiglia deve pensare comunque a pianificare e a proteggere il proprio patrimonio in un determinato modo, abbiamo parlato diverse volte di polizze di, polizze di investimento quindi di tutte le caratteristiche del contratto giuridico oppure ancora prima, ancora prima di proteggere il patrimonio che si è costruito anche solo proteggere la propria famiglia dal rischio, ahimè non voglio essere quella che parla di cose negative ma è la vita, dal rischio di, di una premorienza, quindi la propria famiglia, magari se ci sono dei figli minorenni piuttosto che comunque dei figli che devono terminare il proprio percorso, sicuramente un manager dovrebbe pensare a di, a, al fatto che in caso di sua assenza la propria famiglia, oltre al dolore, dovrebbe comunque poter continuare in termini economici, in termini patrimoniali, dovrebbe poter continuare quelli che sono i progetti della famiglia, i progetti di crescita dei figli, quindi questo assolutamente attraverso le. Le, ad esempio una temporanea caso morte proprio per coprirsi dal rischio di prima orienza. Insomma ci sono vari livelli di protezione, Maurizio, dipende sempre qual è il nostro obiettivo. Hai visto Ida cosa vuol dire protezione patrimoniale spiegata in termini semplici, termini complessi. Il dono della Giussi è rendere semplice, non semplicistico, in semplice termini complessi. Poi dopo le cose vanno sempre approfondite, però a me piace rendere anche comprensibile la possibilità di fare delle pic dei piccoli passi, dei piccoli interventi. Non bisogna fare tutto in una volta, se non ce lo possiamo permettere subito, possiamo pianificarlo. Però davvero le persone innanzitutto devono avere la possibilità di valutare questo tipo di eh, protezioni, questo tipo di pianificazioni. Di sapere che esistono appunto gli strumenti Esattamente, per esattamente perché a volte uno non che conosce, vero. primo non conosce i rischi a cui è esposto, perché questa è la prima parte, quindi non c'è la percezione del, del rischio. Mm. Fatta la percezione del rischio bisogna anche fare le opportune valutazioni per mitigare questo rischio. Grazie Bene. Giusy. Grazie Giusy, ma Hilda hai una domanda tu per il dottor Paolo? Sì, volevamo sapere appunto se la distribuzione avveniva solo in Italia o all'estero o quali progetti futuri avete in essere. Sì, al momento la distribuzione è solo sul mercato domestico, con l'obiettivo di migliorare la cosiddetta ponderata, cioè sia in termini geografici sia in termini di numerosità dei clienti. Grazie, io sono anche un operatore mh, con logistica integrata, per cui ho come controllato una società al 51% che svolge attività di produzione, ossia di affumicazione. Attraverso quel lab produttivo vogliamo partire con un discorso di internazionalizzazione della base, della base vendite. Da prima andare sul mercato chiaramente UK, successivamente cercare via via di espanderci in determinati canali della, della GDO, sia del mercato francese che del mercato, del mercato tedesco, sono questi più o meno i mercati più importanti a livello, a livello europeo tenendo comunque presente che il salmone è un, è un prodotto, cioè soprattutto quello che vendiamo noi, con un prezzo al chilo abbastanza elevato. Poi varia a seconda della qualità e della grammatura, ma comunque stiamo parlando di una commodity che ha un, certo, un certo prezzo. Anche, però c'è la tendenza, oh. dottore, che le famiglie, eh, chi, chi spende, vu, spende qualcosina di più, ma vuole sapere la storia, la carta d'identità del cibo per avere un cibo sostenibile, ecosostenibile in, nella tavola e di qualità, la tendenza del mercato è questa. Ci stiamo lavorando, esatto, ci stiamo lavorando nel comunicare il nostro prodotto, nel, nell'aumentare le vendite soprattutto a marchio, a marchio nostro, cioè. perché il grosso del fatturato circa un 70% al momento è a col marchio dell'insegna, l'Este Lunga, la Conada e quant'altro, il resto invece è col mio marchio. Il mio marchio è il marchio Salsi Food, marchio storico presente sul mercato da 25 anni e quindi questo percepito di qualità. La gente secondo me deve arrivare nel momento che va nel supermercato o in qualche canale alternativo, cioè per comprare il salmone della, della Salty Food. È lì che è dove voglio arrivare io. Cioè, nel, nel percepire attraverso il marchio l'elevata qualità di prodotto che io offro. Naturalmente Prego. Le dico questo, dottor Paolo, perché come sponsor abbiamo Agrivere, questa piattaforma di aziende agricole che metteranno i loro prodotti sulla piattaforma e sarà mio piacere magari presentare ad Agrivere col suo prodotto, il suo marchio, perché magari prodotti di nicchia del salmone messi su questa piattaforma che per adesso si espanderà qua in Lombardia con ambizione di questi ragazzi giovani di espandersi un po' dappertutto. Quindi, di fare i primi passi, magari come sogno di restart, di mettere in comunicazione queste due aziende molto importanti, di una piccola, di una piccola ripartenza anche su questi prodotti di nicchia che possono arrivare sulla tavola delle famiglie o di un ristorante particolare, che pu può acquistare sulla piattaforma sì. i vostri prodotti. Sarà un mio piacere. Bella iniziativa, grazie. Credo nelle relazioni, Giosi, credo nelle interconnessioni. Beh, Sicuramente la, il reinventarsi è stato un po' il principio dell'ultimo anno, no? dell'ultimo anno e mezzo in cui questa pandemia ci ha costretti anche a ripensare un po' la nostra quotidianità in maniera diversa, in maniera alternativa, senza per questo dover sacrificare, visto che sacrificavamo già la socialità, Dover sacrificare in termini di qualità quindi la nascita di queste piattaforme che eh, ci hanno permesso di avere le nostre eh, bevande preferite i nostri cibi preferiti le nostre scelte preferite direttamente a casa ci hanno aiutato a rendere anche meno difficile la costruzione all'interno delle mura domestiche che all'inizio poteva essere anche più piacevole diciamo che poi lungo andare è diventata quasi una costrizione, e questo anche psicologicamente ci ha messo a dura prova quindi sicuramente avere la possibilità di avere questi no i nostri prodotti di qualità, le nostre scelte, eh, ci aiuta anche a vivere un po' meglio, ecco. Nella speranza che però nel futuro certi prodotti li potremo degustare invece anche all'esterno e anche nei posti più piacevoli rispetto a casa nostra. Hilda, cosa Io. abbiamo? Abbiamo 60 secondi di psicologia con la nostra dottoressa Agnese Scappini. Perché dunque ti spaventi? Agli uomini accade quel che accade all'albero tanto più in alto e nella luce vuole ascendere. Con tanta più forza le sue radici si spingono dentro la terra, verso il basso, nel profondo, nel buio, nel male. Scrive Nietzsche in Così parlo a Zaratustra, queste righe. E a questo proposito lo collego a un principio importantissimo di Ermete Trismegisto. Nella vita tutta corrispondenza, ciò che è in alto è in basso. Ogni movimento esige la sua controparte. Ogni cosa perché rimanga in equilibrio è formata dai due opposti e gli opposti sono nello stesso luogo. Allora per questo non possiamo aver paura delle ombre se vogliamo la luce. Agnese Scappini, che la Libero per contattarmi, 60 secondi di psicologia, finisce qui. Dottor Paolo come vede abbiamo sempre un piccolo ospite che ci arriva a trovare, l'aspetto della psicologia per, gli, per i manager, per le imprese, abbiamo dato una connotazione alla puntata con questi 60 secondi di psicologia che ci aiutano a ritrovare alcune in questo caso radici per riflettere anche sull'aspetto psicologico, come diceva giustamente prima la Giuse. Sì, assolutamente. Diciamo, L'altra faccia della medaglia, oltre all'emergenza sanitaria, è stato l'aspetto psicologico, psicoemotivo, aggiungerei. Ma il dottore è stato immerso nel lavoro, quindi <ride> non ha avuto modo di avere crolli psicologici, anche perché passare più 20% nella semestrale, penso che sì, di lavoro ne abbia fatto. Intanto... Mancano pochi minuti alla conclusione, mancano 3-4 minuti dottor Paolo. Vuole aggiungere qualcosa per quanto chi volesse contattare Blue Line, magari chi vede la, la trasmissione su YouTube, sui social, e cosa, come può fare a contattare Blue Line per essere, entrare in contatto con voi? sui contatti direzionali, tra il sottoscritto e il responsabile commerciale cioè facciamo qualsiasi tipo di, di fronting. Sto, sto rivedendo il sito aziendale che sarà la nostra finestra, e quindi a breve diciamo, il canale prioritario cioè per entrare in contatto con la, con la, con la mia struttura sarà, sarà il nuovo sito web, a breve andremo, andremo live e poi vabbè i soliti canali di, di direzionali cioè il passaparola e, e via dicendo quindi a breve avremo un nuovo sito dove ci sarà il contatto con il responsabile commerciale che ricordiamo si chiama dottor eh... Ste Stefano Monzani Stefano Monzani che salutiamo, salutiamo anche. Ti salutiamo anche quindi il sito è sempre sarà sempre www.bluelinecompany.it perfetto quindi avremo possibilità di vederlo a breve rivisitato, ristrutturato, eccetera. Quindi è già. Certo, è già... chiediamo anche a Giussi magari i contatti. qualora... certamente, <ride> se volete trovarmi, mi trovate su LinkedIn. Quindi basta che digitiate il mio nome, mi trovate su LinkedIn, potete contattarmi quando volete. anche il dottor Ottimo. Paolo è su LinkedIn, anche il dottor Paolo. Infatti, È un, beh... success, un successo incredibile della Hilda su LinkedIn. Quando, Grazie! <ride> quando posta in tutte le cose. Quindi, noi. Abbiamo, vi rimandiamo, questa è l'ultima puntata della stagione, Giussi, vero? Sì, l'ultima puntata per augurare buona estate a tutti, in maniera tale che poi ci terremo compagnia con le repliche. Comunque da... abbiamo avuto un ospite d'eccezione, un'azienda una, una di nicchia italiana che okay. controlla un mercato molto affascinante dal punto di vista eh, della, della filiera SG, della sostenibilità, e vi rimandiamo a quest'estate, sempre mercoledì, dove potete rivedere anche questa puntata alle 18.30, su Sky, canale 810, vero? Riga? Corretto, bravo Maurizio. E in streaming su www.tv.eu, sui nostri social di Your Solution, di Restart, su Facebook e su LinkedIn, troverete le puntate e le repliche dove potrete rivedere questi imprenditori che fanno ripartenza e fanno Restart col Vivo. Ringraziamo il dottor Paolo. Grazie, grazie di essere dottore. stato con noi. Grazie nostro. a voi, buone vacanze, grazie ai telespettatori. A presto, in bocca al lupo. In bocca, bocca, lupo. bocca al salmone, Cresci... bocca buona salmone. crescita, buona grazie, crescita per la lupo. Azienda, anche perché creti la crescita vuol dire impiego, vuol dire lavoro, vuol dire lavoro per le famiglie. Complimenti, certo, dottore, assolutamente. Salle Una buona buonasera. estate di restarte a tutti quanti. Da Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario, da Ilda. Da Ilda. Da me, buona estate a tutti e buone vacanze, riposatevi e ci ritroveremo nel prossimo autunno. Una buona...